Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, zucchero, sale, olio di semi di girasole, latte a temperatura ambiente, amaretto di saronno, caffè a temperatura ambiente, caffè solubile, lievito per dolci, vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo le uova e lo zucchero, e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungere il latte, il caffè e l'olio. Chiudiamo con il misurino e azioniamo il Bimbi per 50 secondi a velocità 4. Togliamo la farfalla. Aggiungiamo la farina. L'amaretto di Saronno che è facoltativo. La vanillina. Il caffè solubile. Il lievito un pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta soffice al caffè. Grazie e alla prossima ricetta!